Bentrovati, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi in soli 3 minuti vedremo come realizzare un effetto simile a quello che state vedendo in Adobe Premiere Pro senza mettere mano ad After Effect. Si vede, eh? con After potremmo fare molto meglio però con Premiere in 5 minuti, anzi in 3 minuti vi mostro come rapidissimamente sia possibile creare un effetto simile a questo Iniziamo subito! Innanzitutto cerchiamo la clip che ci interessa. Eccola qui, ok? Ho già marcato l'in e l'out del pezzettino della clip che ci interessa. Ovviamente questa è una clip a 1280x720, la mia sequenza è a 1920x1080, quindi c'è questo messaggino più che normale, ma in questo caso mi interessa mostrarvi l'effetto, quindi ridimensiona dimensione fotogramma ed ecco la clip, ok? Senza movimenti chiara alla luce del giorno. Iniziamo col trasformare questa clip in una clip stile visore. Come fare? Utilizzeremo solo effetti presenti in Premiere Pro. Cercate l'effetto tinta. Questo fantastico effetto ci permette di virare i colori di default in bianco e nero, ma se io il bianco lo eh, sposto verso il verde ok un verde di questo tipo qui chiaramente fate le prove scegliete il colore che voi preferite possiamo anche farlo un verde un po più un po più brillante per esempio eccolo qui abbiamo ottenuto il nostro effetto visore fantastico ok come creare adesso l'effetto mirino bah, anche questo è molto semplice creiamo un solido quindi nuovo elemento scegliamo mascherino colorato Va bene così, non tocchiamo nulla. Diamo ora un nome all'elemento appena creato, per esempio mirino. Ok. E abbiamo il nostro eh, solido. Eccolo qui, lo portiamo in timeline senza sovrapporlo alla clip. Lo tagliamo e via. Chiaramente adesso per poterlo trasformare in un mirino dobbiamo utilizzare una maschera. Quindi alla voce opacità clic sul cerchio. Ecco qui la nostra maschera. Adattiamola per eh, trasformarla in un mirino, ingrandiamola un pochettino. Invertiamo chiaramente eh, la maschera in maniera tale che quello che è all'interno di questa maschera sia visibile e quello che è all'esterno sia nascosto. Fantastico. Aggiungiamo un pelino di sfumatura alla maschera e abbiamo ottenuto il nostro effetto mirino. Come ho aggiunto le due linee verticali e orizzontali? Molto semplice anche questa operazione. Grafica, andiamo alla voce nuovo livello e aggiungo un rettangolo. Wow! Nelle proprietà di questo nuovo rettangolo appena creato, espandiamo, abilitiamo la traccia, spegniamo il riempimento, di default c'è il riempimento, lo spegniamo, diamo un po' di spessore ovviamente alla traccia e adesso modifichiamo questo, questo rettangolo perché diventi una linea, eccolo qua. Creare il secondo elemento è molto semplice, basta fare CTRL-C per copiarlo, CTRL-V per incollarlo, abbiamo una copia identica, ma andiamo alla voce eh, rotazione e diamo 90 gradi. Olè. Ovviamente dobbiamo spostarlo per centrare anche questo elemento e abbiamo due elementi che simulano un mirino. Creiamo un po' di animazione, selezioniamo la nostra clip originale e iniziamo a lavorare con un po' di keyframe. Bene, inizialmente vogliamo che sia a questa distanza il nostro cecchino, quindi accendiamo il keyframe sulla scala e sulla posizione, animeremo questi due parametri. Vado un po' avanti, inserisco un nuovo keyframe. E facciamo finta che io qui voglio fare una bella zoomata. Andiamo un po' avanti, ancora un po'. Vado di zoom in, di scala, in realtà. Sistemo la posizione sul primo uomo. Vediamo come viene questo movimento. Ok. Ipotizziamo che adesso a un certo punto voglio muovermi sul secondo uomo, aggiungo un secondo keyframe, solo alla posizione più che sufficiente e mi muovo sull'altro individuo termina così anche questo mini tutorial di oggi firmato fabio ambrosi.it ovviamente per cose più complesse utilizzate After Effects, mi raccomando. Se vi è piaciuto questo mini tutorial, mettete un like e condividete questo video. Venite a fare visita al sito internet www.fabioambrosi.it dove ci sono anche altri tutorial, il corso di Premiere e il corso di After Effects completi. Se vi fa piacere, cercatemi sulla mia pagina Facebook, mettete un like a Fabio Ambrosi. Grazie, al prossimo mini tutorial. Ciao!